No no no no no no Spegniti Ok Non ci vedo niente Oh, oh eccola Meno male Meno una torcia Oh uh, Un giubbotto Potrei chiederlo in prestito in soltanto di ritorno al futuro Un po' piccolo Vabbè Sì, può andare Un po' piccolo ma va bene Ok, ci sta Sento slanciato, sono pronto all'avventura Andiamo, sono un po' su e giù che mi sento un po' sventurando ah, no, sì. non devo urlare allora posso curiosare a vedere cosa c'è in quel... no si spinge ok c'è un po' così no, no. Mi, mi, non mi abbandonare torcia non mi abbandona ok no niente non funziona non funziona devo per... Devo sbrigarmela in altro modo. Ma ah, come? Devo trovare equipaggiamento. Non ci vedo niente. Ci, non c'è niente. Aspetta, forse. Ho oh, visto dei guanti Sì. Un guanto. Uno, uno, okay. L'altro c'è. Ma vai Ok Siamo all'altro guanto E sono Io okay, che pronto Mi sento Perfetto Mi sento un po' Sonic Ma ah, va bene Ok ah! Tu non esci da qua No Ho ah, preso l'altro Ah, oh, cazzo... Ma... Ma... Ma tu... Ma tu... Sei me? O io? Sono te? Cosa? Ah, ho capito, qui... Ti fingi me? Beh, io non direi così Va bene! Io non ho quella maglia E non ho E i pantaloni li yeah, hai azzeccati, sì Ma non ho quella maglia Non puoi fingerti me Tu sei un impostore No, sei tu No, tu Io, ma sei tu Tu, tu sei l'impostore Ma cosa stai dicendo? Ok, capito Ok. <ride> ma che cazzo fai lontano no. ma è finta no lo so che è finta ma se ti prendo su, sulla testa occa a terra quattro volte eh ok ok ok va bene lasciami solo spiegare come spiegare cosa vuoi ti stai fingendo me sei qui in casa mia ti stai fingendo me e pretendi che io ti stia ad ascoltare, si. Ma va a cagare. Senti, ok, so che non ti fidi di me, ma devi ascoltarmi. Come? Io vengo da un altro te universo, te. universo e sono te. Senti, è difficile, per favore, siediti. Ok, mi siedo. Allora, come già detto, io vengo da un altro universo, sono te. E praticamente lavorando per la NASA ho combinato un casino. Sono finito in un altro universo. E lì ho ottenuto una spada demoniaca che mi ha dato dei poteri Ora sto cercando di tornare a casa però ho qualche problema a trovarla eh, Non riesco a trovare il mio universo E ho bisogno di attrezzature eh, non, non ho molto, per favore, almeno quello che ho addosso Prendi pure eh, Se hai bisogno... della roba che hai addosso, prendila pure Torna a casa Grazie Grazie mille Mi fa strano Cosa? Vedere un altro Me stesso eh, Già anche per Buona me Buona fortuna Grazie ah, Cosa? Se vuoi prendi pure questa eh No no Tanto di mio fratello Tranquillo ne una migliore Ok va bene Speravo di potermene sbarazzare Sarà per un'altra volta Addio Addio, me dell'altro universo. Sai che potrei tornare. Ah. Dante, sono qui per aiutarti ad attraversare l'inferno. Ah! Ah, lo ah, ah. ah. ah, so Ma chi è! è. Ma chi è costui? Chi sei? Oh mio Dio Dante! Per favore, puoi venire? Ok, uh, vengo. Ora mi devi raccontare. Allora, partiamo dal presupposto che tu non potrai mai capire. Allora... Io ti conosco benissimo, ti ho studiato a scuola perché vengo da un altro universo in cui eh, c'è tutta un'altra storia. Eh, tu sei già morto, hai già scritto il poema più grande eh, del de, de, de Medioevo, credo, non me lo ricordo, era molto tempo fa. Però io ti adoro! Ma costui è tuo fratello? No, no, assolutamente no! C'è una scritta! Andiamo a leggere. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Oh no! È la mia fine! Stai tranquillo Dante, poiché io sono con te. Grazie. Che buio qui! Oh, sento delle voci. Mamma, aspetta. Ah. Ok. bene? Oh, ho capito. Dove siamo? Siamo nel fiume Acheronte. Ma quanto sarà lungo questo fiume? Eh, più o meno sono 100 foot. Ah, e 100 foot quanto sono più o meno? Ah, i metri non si misura? Oh, se stavamo sopravvando misuravamo i metri, ma visto che siamo all'inferno, si misura i foot, massimo e yard. Massimo, massimo e incio Ah, sì. ok Mi ricorda altro Giovanni e Giacomo Dobbiamo sfondare Dobbiamo sfondare questo muro qui Molto mm. probabilmente mm. Ah, mm. ah. Eh. Eh. ah. Eh, ragazzo, eh, aiutaci, dai Certo Sfonda Sfonda Oh, oh ma sei fortissimo, ragazzo Super Super, eh, oddio Mamma mia Bello qui Super bello, siamo tra le nuvole eh, Cos'è sto battito? Cos'è sto battito? Arriva da di là Virgilio mm. Sì? Aiuto! E eh, c'è un problema. Avevo... Un portale. Ah. Ragazzo, facce, fai da cavia. Vai, entri. È vivo? Sei vivo! C -c Credo di sì! È vivo! È vivo! Uh. Oh. Ma che posto è questo? Già! È l'inferno? è l'inferno e c'è un dannato signore che continua a martellare il portale io dovrei andare ok ragazzo vai pure stai attento già vai piano anzi vai veloce non lo so come deve andare addio che strano incontro già. questo molto strano Decisamente no Oh mio dio Dove sono adesso? C'è odore di campagna Un teschio di toro morto Un camino mm. Ho capito dove sono Un aereo figo Ehi hey! Oh mamma, oh, mamma nonno non no. Che cosa ci fai qui? Chi sei tu? Camilla vai No Camilla no Camilla! Ah oh, ma ah, che ah, ah. ah, Aiuto! Ah, aiuto. Ah, aiuto! Porca, ho preso la merda! Te l'ho buttata addosso, non vedrà più niente adesso, non vede più niente! Mi, mi rifugio qui dentro, mi rifugio, mi rifugio! A ah, un toro e eh, di nuovo la cacca! Sali le scale, Apollo, sali, sali, sali le scale, sali le scale, sali le scale, sali le scale. Chiudi, chiudi, chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. chiudi. Va bene, le, le, le capre non sanno salire le scale. Adesso che scendi. Bene. Beh, beh, No, no. Beh, un cavolo. Ah, porca. Beh, beh, beh, Scendi. Aia la gamba. Mi vado a nascondere, Me bee, bee, bee, Oh, uh, uh, uh, uh, uh. Ne vado, me vado, ne vado. Mi nascondo qui dentro, mi nascondo qui dentro, mi nascondo qui dentro. Oh, uh, uh, bee, bee, bee. Ti ho le sotto le scale, sotto tutto... no, Aspetta, aspetta, vado a vedere dove sta. Beh. Uh, è morta è morta benissimo perfetto me ne vado